Siamo qui all'Expo dei Popoli che è, è, è come dire, un, uno spin-off, che non è una cosa che si fuma, ma è una, parte, una cosa a parte del, dell'Expo, diciamo, no? che, che come tutti sanno si pone come obiettivo ultimo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 in nessun modo giustificare quello che sta accadendo.